Partecipo allo Piano Lab perché è un luogo di scambio sincero e libero di idee fra le persone che vi partecipano. Quest'anno, così come in altri contesti, si fa una, una concretizzazione un'attualizzazione del 68. Lo abbiamo voluto però chiamare oltre e al di là della contestazione e delle rivendicazioni che sembravano aver segnato un po' quella stagione. Ma in realtà il 68 è stato anche partecipazione. Eh, partecipazione di chi? Di chi pensava di non avere una voce magari, di chi pensava di essere travolto da un'autorità eh, che non lo faceva essere ed esistere concretamente. E invece noi oggi sappiamo che il 68 è stato anche l'emergere di, di alcune realtà, di alcune sensibilità che oggi riteniamo ancora molto importanti, pensate all'ambientalismo, pensate a tutta la tematica femminile, anche intesa come leadership femminile, o tutto il discorso legato ad una chiesa capace di andare incontro alle esigenze e alle realtà delle persone. Noi faremo questo attraverso un approfondimento iniziale, ma anche attraverso laboratori che hanno esattamente questo scopo, cioè far incontrare gli esperti che stiamo invitando con le persone che partecipano allo Piano Lab e che in uno spazio laboratoriale ottengono esattamente quella dimensione attraverso la quale costruire la società civile, cioè uno scambio di idee che possa mettere tutti in condizione di, di dare il proprio contributo.